allora oggi un video molto molto breve parlo piano per non disturbarle questo è il nuovo pollaio e anche quest'anno in questo nuovo pollaio ho messo della cenere di legna per terra vedete la parte bianca fino a qualche minuto fa la gallina marrone era sdraiata così come le altre La cenerilegna serve a loro anche per togliersi i parassiti da addosso, si fanno i bagni, passatemi la parola, di terra. Allora zoom un po', vi faccio vedere quella nera, eccola giù, quella parte lì è un luogo intanto asciutto perché la copertura arriva fino là e essendo asciutta è una terra che io comunque avevo smosso tempo fa, ho messo della paglia vicino, eccola lì c'è anche quella e loro ne approfittano per farsi il bagno un bagno di terra e in questo caso di cenere di legna se avete della cenere in più mettetela nel pollaio in un luogo vedrete che loro la utilizzano subito perché le aiuta a togliersi tutto ciò che hanno addosso adesso entriamo, vediamo un po' e là! come andiamo qui? allora guardate, ora allora mi avvicino, ma vedo che non si muovono sollevano la terra con le zampe questa, come dicevo, è terra molto morbida, è smossa, e guardate la bianca e la nera, si riempiono di terra completamente. E guardate come quella marrone, ecco, becca l'altra e li toglie direttamente i parassiti dal piumaggio. Oh, questo è un comportamento normale tra di loro, eh? C'è da fare solo attenzione su una cosa, se una di loro è ferita e c'è il sangue, loro continuano a beccare finché non la ammazzano, quindi bisogna fare un po' d'attenzione. attenzione. Eh? Però questo non è il caso, ecco guardate come si comportano, è la prima volta che le vedo così assorte a farsi il bagno di terra e voglio farvi vedere un attimino qual è la loro vita normalmente qui nel pollaio. Eh, guarda, si sporcano tutte. Bene, dai, è stato un video non ricercato, ovviamente, ho visto la scena, mi è piaciuta, volevo condividerla con voi. Eh, magari voi siete in città, non l'avete mai visto e può essere una curiosità che, che non conoscevate. Ecco, vedete, ho appena messo del, della cenere fresca, nel senso che l'ho fatta raffreddare, no <ride> le cuocio, poverine, l'ho stesa. E adesso loro piano piano se la stendono e sono sicuro che nel giro di poche ore ci si tufferanno perché a loro piace sentono che gli fa bene alle piume a eventuali parassiti che hanno addosso allora la cenere fino a due anni fa la utilizzavo per dare un po di calcio all'orto lì dove sarebbero poi andati successivamente i pomodori ma dal momento che ormai faccio no dig il terreno va bene così quindi questo per me è in più le metto un po' sotto gli alberi da frutto, per il resto lo do a loro, insomma. Ehi là, allora, ci siamo tutte? Oh, va! Mm? Mi devo disturbare? <ride> Mi sto disturbando? Va bene, dai, su queste immagini vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo la settimana prossima.